Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti Ben, ben trovati a questa nuova live sulla fanpage gerardopaterna.com spero che tutto proceda bene dopo queste settimane insomma, di reclusione forzata e che dalle vostre trincee digitali insomma, le attività in qualche modo continuino a proseguire eh, la live di oggi eh, spero, insomma, confido che sia interessante avremo tre ospiti molto importanti con i quali parleremo di eh, digitalizzazione delle, delle agenzie immobiliari, parleremo di, di trend e di scenari legati al, al mercato immobiliare insomma, che ci, che ci attende, parleremo anche di un segmento particolare del mercato immobiliare che è il coworking, working che è una cosa che mi sta, un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e avremo come sempre ospiti di eh, assoluto primo piano, quindi per la parte digitale Diego Caponigolo di Regold, per la parte dati e scenari anche Luca Rossetto, eh, CEO di Casa IT, e eh, per la parte coworking avremo Luca Pasqualotto, eh, board member di Copernico, che è uno dei principali operatori nel nostro, nel, nostro, nel nostro paese, di fatto con un sacco di location operative. Io adesso mi, eh, mi rimpicciolisco, sembra strano, mi riduco per presentare quindi insomma i, I nostri ospiti, e quindi partiamo subito da eh, Luca Rossetto di casa.it. Buongiorno, Luca, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutti i reclusi eh, fra le mura di casa e che cercano di rimanere produttivi. Diego Caponigro, CEO di Regold. Ciao, Diego, Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. No, buongiorno e Luca Pasqualotto. Eccolo, dico Buon pomeriggio a tutti, grazie, grazie Gerardo dell'invito e grazie a tutti dell'ascolto. Molto bene, allora io lancio subito una provocazione, sto lanciando nelle varie live dei gruppi chiusi agli agenti immobiliari in queste, in queste settimane e dico questo, è chiaro che auspichiamo che il lockdown finisca domani mattina, ma nell'ipotesi che insomma durasse per sempre, avete una strategia, non toccate ferro che vi vedo, Avete una strategia per portare avanti le vostre attività non per sopravvivere ma per farle fatturare? Riflettiamo su questo perché dobbiamo collezionare i casi positivi di agenti immobiliari che stanno comunque facendo attività e portando a casa risultati nonostante insomma, il momento che non è assolutamente facile. Immergersi un po' in questo brodo di, di, di difficoltà ci aiuta eh, sicuramente a... Um, così pianificare meglio quelle che possono essere le nostre attività, e i nostri obiettivi dei prossimi mesi. Quindi partiamo da quello che c'è, da quello che possiamo controllare, perché quello che non possiamo controllare, ahimè, insomma, sfugge di fatto, ma il nostro quotidiano e le nostre attività sicuramente possiamo controllare e su quelle dobbiamo andare a lavorare. Allora, insomma, eh, recitata questa messa a cui, a cui tengo particolarmente, inizierei a rompere il ghiaccio chiedendo... Eh, un po' di, di, di tendenze a Luca Rossetto di Casa.it. In questa settimana abbiamo assistito, insomma, allo snocciolamento di numeri eh, e previsioni coraggiose, perché, insomma, fare, eh, così, eh, raccontare numeri in un contesto eh, che non abbiamo mai vissuto, eh, sicuramente, insomma, eh, è pericoloso. Eh, con Luca Rossetto di Casa.it, più che di numeri, quindi, vorrei parlare di trend, capire come, eh, cosa ci suggerisce il comportamento degli internauti, degli utenti che vanno su Casa It a fare ricerche. Luca, ti, è una domanda aperta, ma abbiamo tempo, quindi ti lascio, ti lascio libero. Va bene, cercherò di non dare i numeri come invece molti di noi fanno perché, insomma, è una riflessione che è, è un tentativo di risposta a una domanda che vale un miliardo di miliardi di, di euro. Allora da sempre o meglio negli ultimi anni eh, una quota importante delle ricerche di casa sul nostro portale era orientata alla ricerca di una casa più grande il 36% quindi un po' più di una ricerca su tre era legata a una casa più grande questo lo vediamo dal trend in relativo rispetto alle serie storiche precedenti e a delle indagini di mercato che noi facciamo sui consumatori e ricercatori di casa sistematicamente al di là di quello che ci dice il portale quindi usiamo più punti di vista per triangolare delle, delle tendenze. Ora, questa tendenza rispetto al numero di stanze, ad esempio, sulle grandi città, sta eh, accentuandosi. Nel senso che eh, avere scoperto per molti la casa come un luogo di lavoro, eh, l'esigenza di avere una stanza in più per lavorare, che nell'ultima rilevazione precedente alla crisi riguardava il 7% dei consumatori, è in chiaro crescita. Ora, questi sono i desideri, nel senso che la ricerca sul portale esprime i desiderata o dei desiderata ragionati. Poi c'è il tema del riesco a farlo, posso permettermelo, trovo una soluzione. E questo però è legato purtroppo a variabili esogene, perché la tenuta del fronte occupazionale sarà il cuore per il mercato immobiliare dal mio punto di vista. Nel senso che ci sarà un sacco di liquidità in cerca di impieghi a bassissimi tassi. Il tema è quanta gente conserva ancora un reddito sufficiente per essere mutuabile, per dirla in termini semplici? E questo è un elemento primario della politica economica del, della fase 2 e della fase 3. Perché la fase 2 sarà rimettere il naso fuori di casa, capire cosa succede, e la fase 3 è adottare strategie, come dici tu, che prevedano modalità di lavorare diverse. Quindi, prima cosa... Da sempre la gente, una persona su tre cerca una casa più grande, oggi questa tendenza si è accentuata. Seconda tendenza, nelle prime quattro settimane dal, dalla quarantena abbiamo avuto un calo intorno al 40-45% delle ricerche sul portale. Ovvio, i problemi sono altri. Da due settimane a questa parte stiamo assistendo a un importante recupero per cui il traffico è cresciuto nelle ultime dieci giorni di circa un terzo rispetto al periodo precedente. Attenzione, nessun ottimismo, sto citando un dato nudo e crudo, quindi, eh, ma che ci dice che l'interesse verso un oggetto che va un po' al di là della congiuntura è un interesse che, eh, che permane. Diciamo che siamo meno volatili di altri settori, eh, guardavo i dati del settore automobilistico, sono fantascientifici nella loro eh, verticalità, eh, non, non, non ci scampo, ecco. Eh, però la casa chiaramente, ha chiaramente un significato diverso. Eh, quindi prima tendenza è voglio più spazio perché ho scoperto un luogo per lavorare, eh, con una varietà di situazioni diverse tra diciamo, Milano Centro e Vigliano-Biellese-Periferia, che è da dove vi parlo, quindi non abbiamo... Qui lo smart working lo, lo facciamo abbastanza in pochi, anche perché è un paese molto piccolo. La riscoperta del valore della casa, credo che se ne sia parlato molto, come luogo dove, come dire, un po' in controtendenza rispetto ai millennial. No? I millennial, la casa è un luogo puramente funzionale, poi te ne vai ovunque, in spazi condivisi. Domanda: spazi condivisi quali e quando? E un'altra tendenza che rileviamo, che non è quella delle ricerche soltanto, è una crescita verticale dell'utilizzo di strumenti che questa, eh, questa crisi, questa situazione ha semplicemente posto in primo piano, che è la visita virtuale della casa. Ora, prima di acquistare una casa, ogni nostro agente immobiliare ci insegna che generalmente deve vederla il marito, forse, la moglie sicuramente, talvolta la suocera un po' uno stereotipo per drammatizzare, Però la prima visita è un qualcosa di intermedio fra una mera visita al portale e un investimento importante sia per la gente sia per la persona di recarsi fisicamente in questo luogo. Noi tra l'altro questo servizio basato su foto bidimensionali, quindi normali, l'abbiamo sviluppato a partire dal 10 marzo, perché ci siamo resi conto che avevamo un sacco di clienti con delle fotografie già fatte con una tecnologia standard e una minoranza aveva la tecnologia 360. Eh, il team ha lavorato sodo e oggi eh, siamo riusciti a confezionare qualche cosa che ben si adatta a un contesto particolare eh, ma che può rendere più efficiente anche il lavoro futuro. Quindi questa è un'altra tendenza. Che Beh. tipo di servizi i consumatori tendono a cercare quando si interfacciano con un portale? Ok, quindi insomma, eh, diciamo che il, il riavvio eh, del numero di visite non ci fa pensare a quello che è capitato in Cina, poi nel mercato retail, a questo fenomeno chiamato eh, revenge spending, quindi insomma lo shopping di vendetta no? dopo la, la reclusione, però insomma in qualche modo ci lascia eh, ben sperare sul fatto che c'è comunque interesse, c'è un mercato Là, là fuori che comunque esiste e ci sono persone interessate in qualche misura eh, all'acquisto. Ehm, una domanda invece, un po' più meno istituzionale. Allora, io so che in casa.it ci sono eh, circa 130 persone occupate. Come state vivendo? Come stai vivendo queste settimane di smart working o di telelavoro? Perché poi ci facciamo spiegare anche eh, insomma, la differenza da Luca Pasqualotto. Guarda, eh, in un contesto che è assolutamente eh, eh, sorprendente e, e negativo, le stiamo vivendo molto bene. Noi abbiamo tutte le persone al lavoro, ciascuno per i propri ruoli. Citavo prima lo sviluppo di prodotto che eh, sta lavorando su altri, su altri prodotti da sfornare nelle prossime settimane. Eh, I commerciali che stanno facendo un lavoro di consulenza vera e anche di supporto in un momento di straordinaria incertezza ai nostri clienti. Eh, il team sta rispondendo benissimo sottolineo che non abbiamo fatto ricorso in nessun caso e per nessuno agli strumenti pienamente a eh, disposizione del governo eh, perché siamo completamente produttivi ci siamo scoperti un'azienda virtualizzabile al 100% attenzione, il valore della relazione il valore di essere in un team il valore di un caffè fisico non solo quello virtuale che tutte le mattine alle 11 invece condividiamo in una in, in una piattaforma è fortissimo eh, però è stata una prova dura una prova sorprendente che le persone di Casa.it stanno superando a pieni voti Beh, insomma, ci hai già raccontato un paio di cose interessanti. La, la prima, è che comunque vi siete insomma, attrezzati con il lavoro a distanza, quindi anche da un punto di vista dell'implementazione tecnologica, eh, eravate già pronti o quasi. E la seconda, invece, ancora più interessante, riguarda il caffè, quindi la gestione del, del, del team che in qualche modo va uh, coltivata uh, sia in termini diciamo emotivi che produttivi. Sì, non, non voglio fare il verso a, a tante valutazioni ed esperienze qualificatissime che ho visto eh, nelle diverse piattaforme, eh, su LinkedIn, voi stessi, eh, però il valore della comunicazione sintetica, anche informale, anche il caffè virtuale al mattino, nel quale io ogni tanto piombo dentro, come piombano dentro tutti i colleghi, è fortissimo. E anche il far sentire un legame e un'attenzione forte alle condizioni delle persone noi siamo pur sempre un'azienda però abbiamo assicurato tutti i familiari dei nostri dipendenti e i nostri dipendenti eh, contro il Covid-19 ah, che sì. è una cosa che pensiamo sia doverosa è un prodotto che è stato reso disponibile sul mercato l'abbiamo adottato immediatamente eh, beh ecco, l'avete fatto subito di fatto. io ricordo un post in cui avete annunciato la, questa copertura assicurativa sì. ma credo immediatamente insomma, successivo sì, sì, sì, esatto. Bene. No, no, molto interessante. C'è un grande valore, c'è un grande valore nel, nel, nell'essere nell una famiglia è troppo, perché io credo che il lavoro sia un'altra cosa, la famiglia ha valenze diverse, eh, però un gruppo di persone che condividono non soltanto un budget, un EBITDA e degli obiettivi commerciali, ma anche, come dire, un volersi bene gli uni gli altri. Eh, questo è positivo. È bello questo periodo perché... Insomma, le aziende stanno uh, tutte, devo dire, rivelando anche quell'aspetto uh, umano che di solito insomma, viene un po' uh, nascosto no? dalla grandezza del brand. In realtà, questo tipo di narrazione vi rende anche più, più veri e in qualche modo più vicini alle persone che poi insomma, utilizzano anche i vostri servizi e vale un po' per tutte le aziende che sono quantomeno presenti eh, qui, in questo momento. Allora, Luca Pasqualotto, io, eh, non per ultimo, ti vorrei tenere però in coda perché con te vorrei sviluppare dei <ride> discorsi impegnativi, quindi scaldi. Sì. Poi. Volevo eh, andare un attimo su, su Diego, Diego Caponigro, che, vabbè, è, insomma, è, è un amico e è, è un partner su tante, su tante attività, ed oggi è nella veste di, insomma, interrogato più che, che di inquisitore ecco Diego, quindi eh, parliamo un attimo di, ehm, di Regold parliamo di Regold e parliamo di cosa eh, ha fatto, ecco, nel concreto Regold eh, per gli agenti immobiliari ricordiamolo è un marketplace eh, votato al digitale che, che insomma, offre una serie di servizi agli agenti immobiliari proprio per la gestione di tutta quella parte Dell'attività uh, che è quella un po' più noiosa, che non, ha, che non ha a che fare con relazionale, ma con la parte burocratica, degli adempimenti, e ultimamente anche più operativa. Diego sì, grazie innanzitutto per la domanda. Eh, volevo dire una cosa anche a Luca, mi rivedo molto in quello che lui ha detto. e, um, e Per quello che mi riguarda, posso dire che, eh, come quello che mi ha colpito, ad esempio, delle persone che lavorano nel nostro team, è il grandissimo senso di responsabilità che si è creato senza che ci fosse chissà quale eh, richiesta specifica, quindi eh, questo lo rivedo molto nelle aziende sane, animate da sani principi, quindi faccio i complimenti a Luca e li faccio anche ai miei ragazzi che in questo momento ci stanno guardando. Detto questo, eh, cosa ha fatto le gol? Bellissima domanda, perché mh, ovviamente è un periodo difficilissimo, come per le agenzie immobiliari noi ovviamente siamo operativi anche se abbiamo subito il contraccolpo bisogna dirlo come vedere perché siamo strettamente collegati all'operatività all dell'agente immobiliare che in questo periodo fa eh, di fatto fatica a incassare a chiudere, a chiudere ad esempio contratti no? in questo senso cosa abbiamo fatto la prima cosa che abbiamo fatto è quella comunque di abbassare i prezzi di listino su, in front end quindi sul sito internet per permettere a tutti comunque di acquistare chi ne avesse bisogno, di acquistare servizi a un prezzo nettamente più basso rispetto a quello che diciamo proponiamo durante l'anno. Um, quindi questo è il primissimo passo che abbiamo fatto ed è stato anche tra virgolette doveroso, ci siamo sentiti in dovere di fare questo. Il secondo passo um, è stato quello di adoperarci per migliorare sempre di più i servizi, non a caso abbiamo inserito un servizio nuovo che uh, lo cito, è quello della riduzione del canone di locazione sa che noi all'interno dei nostri servizi abbiamo le registrazioni dei contratti in via telematica e la riduzione del carone di locazione è un'esigenza che ovviamente è venuta fuori in questo periodo e sempre di più. E quindi ci siamo adoperati per creare questo nuovo servizio che sta andando benissimo ehm, e vediamo che comunque tantissimi agenti immobiliari si sono adoperati per contattare i propri clienti, quindi i proprietari, magari anche gli inquilini, per cercare di fare questa riduzione su, sui canoni di locazione, quindi questo è molto positivo, è una delle attività in più che stanno facendo gli agenti immobiliari. Altra cosa importante, abbiamo migliorato ad esempio una, un altro servizio molto importante in questo periodo, eh, che è la firma elettronica a distanza, lo abbiamo migliorato sia in, in termini di processo digitale, sia in termini di, sicure di sicurezza, e lo abbiamo reso ancora più semplice da utilizzare, questo è importante perché permette all'agente immobiliare anche comodamente da casa di chiudere, eh, contratti, quindi prendere un incarico, concludere una proposta di acquisto, fare un preliminare, concludere un preliminare di compravendita e quindi incassare delle, delle provvigioni che in questo periodo è, è fondamentale. Okay. <ride> Diego, ti, posso, sì. ti posso interrompere su una questione okay. importante? Allora, ehm... In queste giornate, insomma, sono a confronto con tanti agenti immobiliari, no? Eh, io non sono un esperto eh, di firma digitale, di firma elettronica, di firma eh, elettronica qualificata o di video firma. Ecco. Eh, però ho, ho sentito da un lato alcuni eh, agenti entusiasti in generale, ecco, adesso non dico anche della, della tua firma, ma del, del concetto di firma digitale. Qualcuno solleva eh, questioni invece sulla eh, opponibilità della firma digitale, quindi su un incarico, su una proposta di acquisto, su un preliminare, nei confronti de, dei terzi. Eh, insomma, io, visto che sei qua, vorrei, vorrei approfittarne e, insomma chiederti se ci puoi dare un minimo ecco, di eh, delucidazione eh, su, sulle, sulle differenze. ecco. Eh, bellissima domanda perché anche io ne ho sentite di ogni in questi, in questi giorni e faccio un piccolo passo indietro nel senso che molti confondono la firma digitale con la firma elettronica. Sono due tipologie di firme completamente differenti, nel senso che la firma digitale serve per firmare documenti che generalmente vengono eh, mandati alla pubblica amministrazione oppure per gli atti pubblici, quindi quando io devo eh, mandare un documento in camera di commercio lo firmo digitalmente e questa tipologia di firma prevede un'identificazione con un operatore che di solito eh, è una certification authority, è sempre una certification authority è della verità, che rilascia dei certificati, quindi su un documento, ad esempio in pdf, eh, noi tutti se dotati di firma digitale possiamo inviarlo eh, alla pubblica amministrazione oppure ad esempio cosa che non viene mai usata si può utilizzare per gli atti pubblici quindi per un rogito notarile qualora fosse necessario no? se io sono dotato posso, posso firmare eh, tranquillamente con, eh, con firma digitale è diversa la firma elettronica la firma elettronica nel nostro caso è una firma elettronica avanzata eh, rientra nella sfera della contrattazione tra privati quindi rientra nella sfera dei privati, no? quindi nella fattispecie per quanto riguarda il nostro contesto, un contesto immobiliare, diritti reali, diritti immobiliari, eh, quindi disciplinati a parte dal codice civile, quindi eh, c'è tutta una norma che, che ne segue. Uh, la firma elettronica avanzata nel nostro caso è una firma che prevede un'autenticazione un a due fattori eh, e quindi un'identificazione a distanza del soggetto firmatario. Um, nella, nel nostro caso, ad esempio, quello che ci caratterizza Uh, a differenza magari di altri soggetti, di altri operatori sul mercato, che noi addirittura uh, sigilliamo il processo digitale alla conclusione di esso con una firma digitale, in questo senso, uh, apposta, con una marca temporale digitale, apposta da una certification authority, nostra partner. Questo perché? Perché rende probatorio tutto il processo. Quindi i nostri certificati che rilasciamo possono essere usati in controversia davanti a un giudice e sono a tutti gli effetti probatori. Quindi se deve La questione è questa, eh, a parte l'atto definitivo di compravendita che si fa davanti al notaio, per tutto il resto questo tipo di firma è opponibile ai terzi. Assolutamente okay. sì, rilasciamo dei certificati uh, firmati digitalmente, tra l'altro, da una certification authority. Questo cosa, cosa significa? Significa renderli immutabili, da questo punto di vista, quindi nel momento in cui c'è una controversia con un cliente. Ovviamente il giudice nominerà poi dei periti informatici per andare a verificare bene la firma il processo se è stato eseguito e da chi è stato firmato, eccetera, eccetera. Paradossalmente la firma elettronica, in questo caso avanzata, con questo tipo di chiusura e con la firma digitale apposta da una certification authority, è più sicura rispetto a una firma olografa, per i motivi. Ok, quindi insomma eh, ci confermi il fatto che gli agenti immobiliari insomma... Uh, si, si sono in qualche modo si stanno adeguando anche all'utilizzo uh, di questo strumento uh, per uh, portare avanti le proprie attività sia, siano esse legate ad un incarico di vendita più che a una proposta di, uh, di acquisto io sento parecchie esperienze positive in questo ambito ma guarda devo essere sincero ti porto il feedback dei miei ragazzi che tutti i giorni sentono tantissimi agenti immobiliari nell'ultima settimana e anche in questa settimana il sentimento è cambiato nel senso che gli agenti immobiliari sono molto, molto più positivi, vedono la luce in fondo al tunnel e quindi si stanno adoperando per utilizzare molto di più rispetto a prima degli strumenti. Nel, nel nostro caso, degli strumenti digitali. Quindi, questo mi fa molto, molto piacere. Vediamo, grazie all'utilizzo, ad esempio, di questo servizio di firma, che stanno chiudendo tantissimi contratti, ma veramente tanti. Io non me l'aspettavo. Quindi, dagli da, incarichi alle proposte. Ai preliminari di compravendita, quindi questo mi fa veramente molto, molto piacere. Ok, e quindi vale anche per il contratto di locazione, giusto? Sì, sì vale anche per il contratto di locazione. Okay. Allora io poi di locazione con te vorrei parlare dopo, eh, voglio adesso insomma interrogare un po' Luca. Uh, Pasqualotto, uh, membro del Consiglio d'amministrazione e credo anche vicepresidente di Copernico, è corretto sì, Luca? Corretto, okay. corretto. Ok, così non dimentichiamo insomma, le, medag le medaglie sudate ecco, lungo il percorso della tua carriera. Allora, Copernico cos'è? Copernico è una struttura flessibile in cui eh, insomma, troviamo sia degli uffici, no? Uh, insomma uh, disponibili per utilizzo privato sia una parte di co-working sia una parte legata uh, al mondo degli eventi e, insomma quindi tutti quegli spazi in location peraltro molto molto carine io su Milano insomma frequento Grazie. spesso Sassetti, eh, Milano Centrale oppure la vostra punta di diamante Clubhouse Brera ma so che siete presenti anche a Roma avete una bella struttura in Piazza Barberini e altre e come, state, eh, vivendo? come sta vivendo Copernico questa fase di, di, insomma, di, di emergenza sanitaria che in qualche modo eh, vi, vi sta costringendo anche a cambiare le vostre eh, dinamiche operative? Allora, eh, grazie innanzitutto Gerardo del, degli spunti. Ehm, per chi non conoscesse Copernico, come detto giustamente da Gerardo, gestiamo sostanzialmente immobili direzionali sul territorio nazionale ad oggi siamo a 12 palazzi, entro la fine dell'anno arriveremo a 18 palazzi gestiti, Milano, Torino, Roma e altre città del centro-nord Italia come Bologna, Varese, Cagliari e Trieste. Quindi andiamo anche in piazze diciamo, secondarie, non solo Milano. E, mh, il nostro modello prevede sostanzialmente di locare il palazzo da un proprietario immobiliare, banca, assicurazione, fondo pensione privati e aggiungendo i nostri servizi erogare tutto ciò che veniva ricordato da Gerardo. Quindi eh, il nostro modello fa della flessibilità e del, eh, offrire agli utenti finali, che siano grandi aziende, piccole aziende, libri professionisti, delle soluzioni di spazi per lavoro flessibili e chiavi in mano. Quindi eh, noi ci eh, descriviamo come piattaforma per lo smart working da diversi anni, da ben prima di questa... Ime eh, emergenza che ci ha colpito tutti. Quindi, da questo punto di vista, non possiamo nascondere difficoltà, come tutti, insomma, per gestire questa emergenza. Alcuni nostri centri adesso sono eh, occupati da pochi utilizzatori, abbiamo dovuto ridurre alcuni servizi, eh, ma diamo sempre la possibilità di utilizzare. Eh, i nostri spazi per chi ha la necessità di dare continuità alla propria attività aziendale, pensiamo alle aziende del settore finanziario, assicurativo, farmaceutico, eh, a tutti coloro che operano con i codici ATECO che sono garantiti anche in questo periodo di isolamento quarantena, eh, con formule estremamente flessibili. Cosa significa ciò? Significa che eh, in un contesto assolutamente incerto come l'attuale e anche dopo che l'emergenza rientrerà, eh, noi permettiamo e permetteremo a chiunque abbia bisogno di una soluzione lavorativa di eh, poterla, eh, come dire, apprezzare con tempi e costi eh, molto, molto ridotti. Eh, un grande vantaggio delle nostre formule è che includono, oltre alla locazione, che è un concetto ben noto ai nostri ascoltatori, anche tutti quegli altri servizi che poi generalmente vengono demandati all'utilizzatore finale degli spazi parliamo di utenze, parliamo di pulizie parliamo di connettività internet, telefonica degli arredi, della consulenza presso gli architetti e non dimentichiamo eh, voi, i nostri amici, agenti immobiliari che siete fondamentali nel processo di, eh, come dire, di eh, incontro tra il proprietario dell'immobile e l'utilizzatore dello stesso eh, eh, non non lui... state fermando, cioè se vi capitassero altre occasioni, altri building da, da sviluppare per queste finalità, insomma siete pronti? Sì, sì, noi stiamo procedendo, quindi continuiamo la nostra attività, nella quale tra l'altro io sono personalmente coinvolto da, da sempre e anche in questo momento, eh, continuiamo nell'attività di consolidamento e ingrandimento del nostro portafoglio immobiliare, da 12 immobili passiamo a 18 ma nel mentre ne stiamo negoziando altri, a Milano e in altre città, perché l'esigenza, il trend di eh, come dire, appoggiarsi a operatori come noi che danno una soluzione, ufficio, chiave in mano, continua a crescere a livello globale. E ricorderei che la nostra nascita, che risale a circa dieci anni fa, al 2010, è avvenuta anche in quella circostanza in un momento di crisi. In quel caso eravamo ancora nelle conseguenze del, del picco della crisi finanziaria del 2008, e in quel contesto di grande incertezza volatilità, la nostra soluzione flessibile è stata quello che cercava il mercato perché nessuno voleva impegnare capitali nell'acquisto dell'immobile. Anche la locazione risultava da un certo punto di vista troppo eh, impegnativa, la locazione tradizionale. Una formula come la nostra che permette di avere grande flessibilità, ma anche con orizzonti temporali di, di lungo periodo, ha incontrato eh, i favori del consumatore. E una cosa molto importante, noi non siamo un'alternativa alle agenzie immobiliari, siamo, ritengo, eh, un'opportunità per eh, gli agenti immobiliari. Con alcuni collaboriamo da diversi anni e abbiamo le porte e le braccia aperte per... Eh, lavorare con, con altri agenti immobiliari, siamo assolutamente eh, come dire, aperti da questo punto di vista perché il nostro prodotto può essere aggiunto rispetto al prodotto immobiliare tradizionale. Okay. E naturalmente, non voglio prendere troppo spazio da questo. No, no, no ma guarda, conosco un sacco di agenti immobiliari che eh, sono, utilizzano i vostri spazi co-working in alternativa alle agenzie su strada. Eh, non è un, uh, un fenomeno limitato. Negli Stati Uniti, addirittura ci sono reti eh, in franchising che utilizzano. Il co-working come sedi operative proprio perché c'è ormai una, una eh, esigenza di flessibilità decisamente diversa. Eh, una domanda specifica invece: su questo periodo, eh, tutta la parte eventi, ristorazioni, eh, spazi comuni dove la prossimità è molto, molto insomma, eh, frequente e, e densa, eh, che cosa mh, insomma dobbiamo aspettarci nel momento in cui il lockdown dovesse venire meno? Insomma, speriamo presto. Allora, noi abbiamo eh, già definito internamente dei protocolli aziendali per la gestione naturalmente del nostro smart working, dei nostri circa 100 dipendenti collaboratori, eh, ma soprattutto pensiamo ai nostri utenti, ai nostri clienti, noi li chiamiamo copernicani, a chi ogni giorno vive i nostri spazi. E quindi abbiamo eh, implementato delle misure che verranno completate nel momento in cui riapriranno al 100% i nostri palazzi con l'accoglienza e i servizi eh, pre-crisi, diciamo, e, e questi interventi prevedono delle attività di sanificazione degli ambienti con una frequenza molto maggiore rispetto a prima, delle misure di, eh, di rispetto degli spazi minimi da garantire alle persone, quindi per fare un esempio molto concreto, nelle aree dedicate al co-working eh, ossia nei grandi open space con postazioni di lavoro condivise, abbiamo aumentato lo spazio tra una scrivania e l'altra per diminuire la, eh, come dire, le interazioni eh, e i, i possibili contagi. Poi ovviamente eh, monitare, moni, monitoreremo l'utilizzo di mascherine, di presidi medici eh, individuali, eh, avremo anche degli strumenti per... Eh, aiutare la misurazione della temperatura corporea e quindi implementeremo tutta una serie di attività che permetteranno ai nostri ospiti di essere sicuri che le eh, norme igienico-sanitarie saranno rispettate al 100%. Poi eh, sta, starà ai nostri ospiti, ai copernicani, eh, decidere fino a che punto eh, rimanere in autoisolamento o meno abbiamo visto anche in questo periodo che stiamo vivendo adesso, vivendo adesso che eh, ci sono diversi modi di interpretare le, eh, le, le norme ovviamente c'è un minimo sotto il quale non si può andare eh, in alcune regioni bisogna ancora indossare le mascherine in altre regioni no in alcune si può uscire dalla propria abitazione per 200 metri in altre no quelle sono le norme minime c'è cioè chi poi eh, per propria prudenza, per propria tranquillità, eh, vuole adottare delle misure ancora superiori. E quindi ci saranno persone o aziende che decideranno per un periodo maggiore di non utilizzare certi servizi. E per questo stiamo riformulando alcuni nostri servizi, abbiamo implementato eh, webinar, teleconferenze e diamo ai nostri clienti anche delle applicazioni, dei software che permettano alle loro realtà di collaborare come stiamo facendo noi adesso e trovando le soluzioni anche informatiche di servizio all'interno del nostro portafoglio eh, di, di servizi, insomma, prima non li avevamo, adesso li abbiamo sviluppati proprio per dare quel miglio in più per chi non è già organizzato per conto proprio poi abbiamo aziende che sono mh, enormi, multinazionali e loro sono già pronte da anni da questo punto di vista quindi cioè, insieme abbiamo appreso elaborato questo tipo di offerta. peraltro so che nella famiglia Copernico eh, nello specifico in Clubhouse c'è un'iniziativa un molto interessante che si chiama Rinascita Digitale che è stata messa in piedi in 448 da un vostro eh, membro se non, eh, se non mi hanno riferito male e, e che oltre a un buon sito web ha fornito addirittura ore e ore di eh, diciamo, apprendimento online gratuito è corretto? È corretto, eh, questo è un esempio eh, molto preciso dei tanti perché all'interno dei nostri spazi e delle nostre realtà ospitiamo migliaia di persone ogni giorno e siamo orgogliosi di aver ospitato all'interno delle nostre strutture eh, queste iniziative spontanee di, eh, di valore per la comunità. La comunità non solo all'interno dei nostri spazi ma la comunità in senso allargato che porta del valore al paese, porta del valore, del valore alle aziende e permette anche in momenti difficili come questo di eh, sfruttare la crisi come un'opportunità per reinventarsi, condividere valore e aiutarsi. La solidarietà tra professionisti, persone e aziende verrà poi ripagata. Eh, in tempi migliori ci si ricorderà di questo condividere, di non chiudersi in se stessi e i risultati saranno un volano positivo per tutti. Certo, grazie, grazie mille Luca. Luca Rossetto. Allora, noi ieri abbiamo fatto una chiacchierata telefonica non registrata no? e, io, e abbiamo condiviso alcuni, alcuni aspetti. Uno su, tutto, no? uno su tutti, siamo tornati un po' al rapporto eh, agente immobiliare, eh, portale immobiliare, che voglio dire, è sicuramente una, una relazione di valore una relazione che funziona molto bene se eh, sei in equilibrio e tu sei sempre stata una persona molto, molto aperta eh, e molto disponibile nei confronti della, eh, della categoria e ieri abbiamo parlato un po di dati no? del fatto che eh, insomma anche in realtà come la tua crescono anche anche grazie ai dati, insomma, aggregati, disaggregati che vengono forniti dagli agenti immobiliari. E abbiamo parlato anche un po' di restituzione, no? eh, Del fatto che probabilmente eh, soggetti della tua importanza eh, in qualche modo possono eh, restituire in, in, in, in un modo aggregato eh, dati che possano eh, delineare ed aiutare gli agenti immobiliari a capire in che mercato, insomma, ci troviamo ad operare. Eh, non so se ti ho preso in contropiede con questa domanda, ma credo di no. Aspetta che ti apro il microfono, perché l'avevo chiuso prima. Ecco, a mute, puoi parlare. No, perché se mi facessi prendere in contropiede su un tema del genere, dovrei essere caduto nell'ignominia, per, <ride> okay. per, per l'incompetenza che, insomma... Allora, no, è assolutamente vero quello che dici, eh, nel senso che da tre anni noi abbiamo lanciato una cosa che si chiama Casa Lab, che in realtà è l'elaborazione dei dati, delle ricerche da parte degli utenti, quindi non dei dati degli agenti immobiliari, per misurare quelle che sono le tendenze e le preferenze, attraverso tante dimensioni, di chi cerca casa sul nostro portale. Devo dire che questo prodotto eh, che è basato rigorosamente sull'anonimato e sulle ricerche aggregate dei, dei, dei consumatori eh, ha fatto un po' fatica a prendere piede perché mi sembra che esista in alcuni casi una sensazione che il giudizio soggettivo prevalga sui dati oggettivi. Allora, dal mio punto di vista... L'intermediazione immobiliare è un mestiere, una professione, il cui impatto sul PIL stiamo scoprendolo solo adesso, eh, perché qualcuno non se n'era accorto, ma è un impatto gigantesco, eh, che è né una né l'altro, meglio tutte e due. Dal mio punto di vista, la disponibilità per un, un intermediario eh, immobiliare o per un gestore di portafoglio di immobili, a maggior ragione, di dati oggettivi, ne esalta la professionalità ne esalta quella parte che una macchina, un software o l'intelligenza artificiale non è assolutamente in grado di sostituire. Il processo di formazione del prezzo da proporre al mercato per la vendita di un appartamento in via Roma 10 a Trieste, certo che è un fatto che alla fine richiede un giudizio soggettivo. Chi vende ha bisogno di soldi e vuole fare in fretta, oppure ha pazienza, ha già un'altra casa, ha già un altro mondo. Ma il fatto che sapere in quella zona gli immobili di pari, pari taglio, di ta pari, pari caratteristiche, hanno una certa tendenza è importante. Quindi eh, totalmente d'accordo, non c'è nemmeno la porta da sfondare, onestamente. È una cosa che da tempo abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti, abbiamo avuto eh, utilizzatori intensi e, e altri invece un po, meno, un po' meno attenti a questa cosa, eh, però sì, è il valore del portale peraltro su dati che non sono dati che noi ricaviamo dal comportamento dei nostri clienti, cioè degli agenti, dal comportamento del mercato. Il sapere in quale quartiere si concentrano le ricerche a Genova è importante e il sapere che in un quartiere di Genova, in quel quartiere di Genova, le ricerche di bilocali crescono molto rispetto all'anno prima è un fatto altrettanto importante ed è a disposizione dei nostri clienti. Bene, questo insomma, eh, penso che sia una cosa nota, ma è bene sottolinearla perché insomma, a volte si, si tende a dimenticare. Quindi insomma, sappiamo che c'è questo strumento che Casa IT mette a disposizione, mettiamolo a frutto, eh, utilizziamolo perché insomma, è lì che si vede poi il valore della, della partnership, perché bisogna superare un po' il concetto di relazione no? eh, fornitore e utilizzatore. Qui parliamo di, di partnership e di una relazione che possa portare del valore concreto, no? sia al portale per il lavoro che giustamente fa, sia per agenti immobiliari che, insomma, si trova a diretto contatto col, col mercato. E sul mercato restiamo. Diego, volevo approfondire con te un po' il tema delle locazioni. Eh, cosa prevedi, ecco, in ambito di, di locazioni ehm, e soprattutto come eh, Regold può aiutare gli agenti immobiliari per quanto riguarda l'approccio al mercato dei, dei privati? Io vorrei fare un piccolo passo indietro perché prima stavate parlando appunto del mercato, no? di queste previsioni che sono state fatte non da sottoscritto ma da altri enti e, e che ho visto e che tra l'altro in questi giorni ho visto che sono state poi ritoccate un po' a ribasso, vero Gerardo? Mi pare di aver capito che addirittura sono più pessimistiche rispetto a quello che erano i primi, le prime eh, previsioni previste. Insomma. Guarda, alle quattro e mezza sarò in una live con, eh, con FIMA, nella pagina ufficiale FIMA ci sarà... Luca Dondi e insomma chiederemo a lui di tirare i dadi e chiedere, quindi sentiremo lui cosa dice su questo, su questo fronte. Eh, poi mi fai sapere però perché io <ride> sono affascinato da chi fa questo lavoro e non ci voglio mettere il naso perché lo, fa da, lo fanno da tantissimi anni e ci mancherebbe altro e sappiamo chi sono e sono, sono, hanno, hanno la mia stima ma al di là di questo volevo lanciare invece un messaggio positivo nel senso che una delle esigenze dell'essere umano è quella di avere attraverso i dati la situazione sotto il controllo no? quindi questa è un'esigenza eh, primaria quindi sapere cosa succederà da qui ai prossimi mesi mi mette in fase di gestione dell'ansia no? mi metto nei panni di un agente immobiliare che non, sapeva, eh, non sa di che morte morire tra virgolette. Eh, detto questo io credo anche invece di eh, che questi dati in qualche maniera rischiano poi il rovescio della medaglia di mandare una, ancora di più in depressione quindi quello che, che dico io è quello di usare un sano scetticismo cioè prendere un po' il distacco da questi, da questi dati perché poi ognuno è artefice del proprio destino mi spiego meglio a me piace prendere sempre una frase che mi hanno spiegato eh, quando andavo a scuola in chimica o in fisica nulla si crea, eh, nulla si distrugge tutto si trasforma no? nel senso che il mercato eh, è vero scenderanno i numeri ci mancherebbe altro anche soprattutto per quanto riguarda eh, le compravendite quindi la torta immaginiamoci questa torta sicuramente avrà un diametro più stretto no? però quello che conta è capire le fette di questa torta come vengono ri ridistribuite all'interno del mercato quindi è vero scenderanno le compravendite ma la storia ci insegna ad esempio che probabilmente le locazioni aumenteranno no? perché comunque l'esigenza di una casa è un'esigenza che comunque rimane viva quindi io non credo che le persone eh, quando finirà l'esigenza, l'emergenza Covid non cercheranno più casa, assolutamente, anzi, anzi, si trasformerà in questo senso il mercato, quindi perché no, cogliere questa opportunità, capire bene come sta andando il mercato e magari per chi, io conosco bene gli agenti immobiliari, so che ogni tanto le locazioni le tengono sempre un po' a parte, no? non è, non è il core business, eh, lo tengono sempre come business un po' laterale, diciamo così in secondo piano, quindi magari prendere in considerazione il fatto che invece aumenteranno le locazioni come numero di, di contratti, quindi questo è un primo dato. Secondo, secondo scenario, secondo, è un mio secondo me, eh, ci mancherebbe altro, eh, secondo me è, è molto interessante invece capire come si, si muoveranno i privati, faccio un esempio, se devo vendere casa mia, io farò fatica a far entrare gente che non conosco, quindi mettere un annuncio da privato e fare far arrivare in casa mia gente che insomma, in questo periodo non mi fido. Certo. Quindi secondo me gli agenti immobiliari hanno una grande opportunità di riqualificarsi con delle procedure, con dei protocolli di sicurezza legati alla salute, qualificare ancora di più quello che è il cliente acquirente o comunque trovare dei protocolli di sicurezza in questo senso per garantire ai venditori e in questa maniera portare via, riparlo della fetta di mercato, un pochettino di fetta di mercato che in questo momento è in mano ai privati. Questo secondo me, è, anche questa è una grandissima opportunità. So che ci sono agenti immobiliari che stanno studiando dei protocolli, si, sa, si stanno adoperando anche per comprare nebulizzatori, per sanificare gli immobili, eh, mascherine, gel igienizzanti da mettere all'entrata degli immobili, da far visitare. Insomma, questo mi fa molto piacere, perché vedo che si sono già attivati in questo senso. Okay, ok, bene. Allora, ehm, siccome abbiamo due domande specifiche, una per ehm, Luca Pasqualotto, c'è un agente immobiliare già proattivo sul pezzo che vuole sapere come contattarvi per proporvi degli immobili che potenzialmente potrebbero interessarvi. E invece c'è una domanda per Diego ehm, da parte di un agente che chiede come funziona la firma elettronica. Mi dite in diretta adesso quali eh, email... Eh, non quelle insomma che ricevete voi a casa a mezzanotte eh, posso indicare per favorire un contatto tra chi ci segue e le vostre eh, aziende aspetta che eh, metto, metto la mute eccolo lì, perfetto grazie Gerardo, per quanto mi riguarda eh, puoi condividere la mia email lavorativa sì. eh, e quindi poi mi possono, o, o tramite LinkedIn, sì. eh, visto che già qualcuno mi ha contattato su LinkedIn. Cont... della celebrità, Luca. <ride> sì. Grazie, grazie. E, e quindi ho già accettato i contatti su LinkedIn, direi che è il, okay. il canale primo per contattarmi. Ove non riuscissero tramite LinkedIn, posso chiedere a te il mio indirizzo e lo do senza problemi. Va bene, so, magnifico. Molto volentieri. grazie. Grazie, grazie. Diego, invece, cos'è? Infochiocciola.it? Bravissimo, eh? la cosa, anche tu, bravissimo, sì. Eh, vedi che sono sul pezzo, potete... eh? Sì, assolutamente, potete scrivere lì e vi daremo tutte le, le risposte che cercate. Ok, allora, con voi ospiti strepitosi, come al solito, io cerco sempre di fare una, una scelta oculata sulla qualità degli ospiti, e, e, e grazie ancora per essere qui, per la fiducia che mi state... Eh, dando, il tempo passa velocemente che siamo già a 48 minuti di diretta, io ci tengo a rispettare i tempi perché so che avete anche poi delle cose a seguire eccetera eccetera, quindi volevo chiudere con una domanda eh, una domanda aperta eh, a Luca Rossetto di eh, casa.it che, che è questa secondo te Luca quale lezione portiamo a casa come filiera dei servizi immobiliari da questa situazione proprio legata al Covid. Due lezioni, una in generale che vale per tutti i settori, che è quella che siamo molto più interdipendenti di quanto non immaginiamo. La nostra è un'economia fatta di interdipendenze, ma eh, questa situazione di crisi, eh, che non ha messo in crisi un anello, ha messo in crisi l'intera filiera, ci ha fatto scoprire come il valore del sistema prevalga largamente sul valore del singolo pezzo. La seconda cosa è che possiamo fare molte più cose grazie ai servizi e alla tecnologia banale, semplice, a portata di tutti, di quanto non immaginavamo. O meglio, abbiamo scoperto non solo che certe cose si possono fare, ma che vale anche la pena farle per dedicarci ad altro, che non è soltanto la famiglia, come in questo periodo in, in tanti casi ma anche altri aspetti del nostro business che diventano sempre più critici, sempre più cruciali e che nessuna tecnologia può sostituire. Ok. Um, C'è anche un'inclinazione naturale oggi, più di tre mesi fa, verso eh, una così riscrizione, se vogliamo, anche del processo di lavoro degli agenti, quindi una digitalizzazione che deve necessariamente andare avanti a tappe forzate? Okay. Ma guarda, non avremmo mai voluto che una, un evento come questo, che è un evento planetario ed è uno shock al confronto del quale gli shock petroliferi degli anni 70-80 fanno ridere veramente e, e sono state delle sberle grandi per le economie, però è, è, un, è, sta, è sicuramente un propulsore eh, di un percorso di digitalizzazione. Oggi digitale sembra ancora una, un aggettivo estraneo, ma noi stiamo lavorando in un mondo digitale in questo preciso momento rendendo l'esperienza di fruizione di contenuti, una chiacchierata, una conversazione estremamente semplice. Dobbiamo togliere questa veste tecnologica a degli strumenti che sono la banalità quotidiana. Ok, grazie. Luca, invece, dal tuo punto di vista, cosa portiamo a casa da questa, da questa esperienza, tra virgolette? Luca Pasqualotto. Allora, eh, tante cose, diciamo, per quanto riguarda noi come, come Copernico abbiamo un'occasione in più per eh, stare vicini ai nostri, ai nostri ospiti, alle aziende e capire di cosa hanno realmente bisogno. Abbiamo il vantaggio di avere un osservatorio privilegiato sul mondo delle aziende, ospitandone oltre 500 e quindi con il dialogo continuo che eh, teniamo in questi giorni, in queste settimane, eh, stiamo proprio chiedendo come eh, può migliorare il modo in cui andiamo a soddisfare le loro esigenze. E quindi quello che ci siamo portati a casa è che comunque la strada intrapresa di sviluppare soluzioni per lo smart working era corretta. Adesso si tratta di, eh, di, di spingerla, di farla conoscere meglio e, e anche eh, farla conoscere nelle accezioni corrette dei termini. In, in questi giorni si parla spesso di smart working, in realtà quello che noi forzatamente stiamo vivendo è il più telelavoro, che eh, è un po' diverso. Certo, certo. Lo smart working parte dal telelavoro, ma rispetto al telelavoro, che significa lavorare in un luogo che non è proprio ufficio, con gli ausili tecnologici, lo smart working prevede e richiede anche un cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni e uno stile di leadership che passi dal controllo alla eh, delega, all'autonomia e al risultato. E se ne parla da tanto, adesso è il momento di sperimentarlo. Una persona può essere a casa, può essere in pigiama, può giocare a basket un'ora durante la giornata, non è quello il problema. Se arriva al risultato, eh, lo smart working funziona. E quindi c'è un'evoluzione in atto in altri paesi, in altre culture, magari si è andati più avanti anni fa, in Italia credo che adesso si stia facendo un grande passo avanti in maniera obbligatoria, ma credo che ci saranno benefici per tutti. Certo, grazie mille Luca. Diego, dai, chiudiamo con te che abbiamo perso. Eh, vedi un avvicinamento al digitale da parte degli agenti in questo periodo? Io personalmente vedo ancora un po' di, di resistenza. C'è più un'attesa un eh, alla, alla riapertura pensando che tutto tu torni come gennaio scorso. Eh, poi ci sono eccellenze che invece sono più portate naturalmente verso il digitale e quindi si stanno attrezzando. Tu che sensazione hai? Veramente... 30 secondi che dobbiamo poi chiudere. Eh, io ho la stessa tua sensazione, nel senso che per quello che posso capire io è semplicemente l'utilizzo degli strumenti digitali è semplicemente per il momento che stiamo vivendo adesso. Ho la sensazione che il cervello lo dimentichi in fretta e che quando poi passerà l'emergenza sanitaria si ritorni un po' tutto come prima. Questo mi auguro che per gli agenti immobiliari non succeda. Bene. Però li, li, conosco, li conosco Bene. Mi auguro, detto che non succeda, Bene. quindi spero vivamente che sia così. Grazie mille, allora 53 minuti di, di diretta, grazie, grazie a tutti, eh, abbiamo avuto un, un picco anche di 120 collegati, eh, per essere stati eh, con noi è sempre un grande piacere, ci vediamo insomma la settimana prossima con una live già programmata, nel frattempo ringrazio Luca Rossetto di Casa IT, grazie Luca per essere stato con noi. Grazie a voi. Luca Pasqualotto di Copernico, grazie, grazie ancora, ci vediamo in Copernico. Grazie Gerardo, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Buon Io Capringor, amico mio, ciao, a presto. V viva ciao, Reggio. ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Ok, benissimo. Allora, vi ringrazio, vi ringrazio ancora e vi, vi ricordo che eh, alle, dalle 16.30, praticamente per un'oretta circa, sarò, farò da moderatore anche, in una live uh, sulla fanpage di FIMA Italia ci sarà per l'appunto eh, Santino Taverna, presidente FIMA Oscar Caironi, presidente FIMA Lombardia e Luca Dondi, amministratore delegato di, di Nomisma quindi parleremo insomma di mercati immobiliari di segmenti di mercato insomma dove, dove sta andando cosa dobbiamo aspettarci alla ripresa delle attività se vi fa piacere dalle 16.30 per circa 45 minuti sarò, sarò lì insomma in veste, in veste di, di moderatore vi ricordo, insomma, per non perdervi le prossime novità di questa pagina, se non avete ancora messo un like alla fanpage geraldopaterna.com e, e vi ricordo anche il, il mio canale Telegram eh, dove, insomma, inserisco anticipazioni su tutte le attività in corso per restare sempre eh, collegati. Quindi, t.me slash geradopaterna.com per essere collegati e inserirvi, insomma, a, in, in Telegram. Grazie ancora per tutto, eh, un saluto, buon lavoro, a prestissimo. Ciao.